Ciao, sono tornato! Sì, anche questa settimana sono tornato, ma. Ho cercato prima Luigi e non lo trovavo per fare l'intro, eh. È... Ah, e è... buongiorno. buongiorno. Ok, buono. Cioè, buongiorno. come mai questi fulmini quest'oggi, signore? Ah! ah! Buongiorno, buongiorno Allora, buongiorno Luigi. Eh, due domande intanto, come hai fatto a salire sulla scritta? eh poteri supreme. Cioè, co cioè, complimenti. E poi altre domande, i fulmini hai chiamato L'essere esseri superiori, no? No, no. Eh, Forse. Qualche pozione? No. Ok, quindi non ti ha non è tuo complice il maledetto lama, Mariuzzo. No, no, ok, perfetto. Poi mi spieghi meglio tutto, mi spieghi meglio tutto. Poi mi spieghi. Forse. Comunque e ce l'abbiamo fatta, finalmente, e oggi è il momento di una nuova sfida. Mi ha chiamato prima Gianfronca, la Gianfronchia la... Ah, eh, e cosa vuole? E in pratica ci ha chiesto che dobbiamo fare una sfida molto epica, fammi avvicinare. Ah, eccovi, siete arrivati, vi ho chiamato perché vi devo parlare di una cosa urgente. In pratica ho scoperto Adolfo rubare i miei smeraldi, ma lui non si è accorto che l'avevo visto. Eh. Così sono andata a parlargli Durante la discussione mi ha fatto arrabbiare così tanto Che gli ho tirato una nasata fortissima in faccia E lui è svenuto Andiamo da lui Aspetta allora. Quando si è svegliato ha preso gli oggetti di Tiki Che mi aveva affidato e li ha nascosti Dovete riprenderli e portarli qui prima che vadano persi Ehm... Um, Cosa? Dato che ci siete potete anche recuperare i miei smeraldi Dovrebbe mancare, eh, dovrebbe mancare solo un blocco di smeraldo Se lo recuperate forse, eh, Ma forse, ma molto forse, eh, Vi farò dei piccoli sconticini forza. Non è sicuro forza. Adesso andate a recuperare gli oggetti che non c'è tempo Allora Luigi, c'è un problema. Allora, questo qua è un problema gravissimo. Gli oggetti di Tiki, quelli là dello scagnuzzo del demonio, ti ricordi che li avevamo conservati sì, sì. per sconfiggerlo? E se sono andati persi perché Adolfo è il responsabile e gliel'ha rubati, possono cadere nelle mani sbagliate in qualsiasi momento. Quindi, eh, dobbiamo iniziare a cercare. Ma dato che ci siamo e dato che è da tanto che non c'è una, una sfida tra noi due, ti propongo chi trova più oggetti, vince ci stai alla sfida? Va bene, ci stai. Perfetto, allora eh, buona gara Dobbiamo cercare qui nel villaggio? Eh sì, dobbiamo cercare nel villaggio e eh, oltre a questo magari dobbiamo anche vedere in posti nascosti Perché Adolfo è imprevedibile, ormai lo conosciamo bene Ok, allora eh, Gianfronchia qua ha detto che manca uno, un blocco di smeraldo Qua c'è il suo registro acquisti, mentre di sopra c'è la, la sua cassa è gli smeraldi Oh Sicuramente è l'allea Vado al negozio di Adolfo a vedere se c'è, cioè, magari lui ci può ridare il, gli oggetti. Ah, qua c'è la cantina di Adolfo, dopo vado a controllare. Eh, non ci sono, se mi cerchi Adolfo. Eh, adesso ha paura di essere ucciso. Qui qua c'è la libreria della, del villaggio. Quindi eh, sarcofeggi, sarcofeggi dra. Sono in vacanza. Sarcofegidra. Oh, eh, oggi nessuno c'è. Sono tutti in centro del villaggio, stanno. No? Fammi capire. Allora, dato che da questo lato non c'è nessuno, vado a controllare di là. Ah, buongiorno Luigi là sopra nelle alte distese. Ah, buongiorno. Qua ho visto che c'è la cantina di Adolfo, però non, eh, non ho ancora controllato. Allora, chi controlla qua sotto? Vado io. Ok, vai. No, è tito. Però, allora, se trovi l'oggetto, un pochino eh, mi arrabbio un po'. Non tanto, un po'. Attendo il suo responso. Ehm... Vede, uno... No, sembrano, sembrano esserci solamente... Oh, no. Eh, lingotti d'oro Di ferro Rame E eh, oh! qualche attrezzo Arco di Tiki! Qua stava In questa cassa In fondo Ma dove? Ce l'ho io adesso Magico arco di Tiki. L'abbiamo ritrovato Allora Ti concedo il punto a te Perché sei stato il primo A essere entrato Solo perché non l'hai visto Prego quindi 1-0 per te, Cos'altro manca? Allora, adesso dovrebbe mancare eh, lo stick, il bastone di Tiki, quello con cui respingevamo le fireball, il libro di Tiki e il blocco di smeraldo. Penso di controllare di qua, perché proprio non penso che a casa di Gianfronchia ci sia qualcosa. Magari a casa nostra c'è qualcosa, adesso controllo. Casomai c'è. ti immagini che ce l'ha nascosta dentro casa nostra? Anche. Solo lingotti, tutta roba nostra, ok? Quindi... No, Come prevedibile non ha nascosto nulla in casa nostra Già probabilmente sapeva che si sarebbe rivolta a noi per eh, Gianfronchia per trovare gli oggetti Vediamo in acqua, ciao Tartina e... Allora Provo a visitare questo lato del villaggio Uè! Buongiorno Guglielmastro allora, Anzi, Guglielmastrao e canna da pesca. Ok, varia canna da pesca. Però nulla. Uh, di là. Questo. Una cassa? Non me la ricordavo. Ti piace come sta andando avanti il progetto di casa mia? Quello là? No, a fuoco! È un fire, letteralmente. Comunque, non preoccuparti. Ho già chiamato i pompieri, ma. Oh. Non ci sono i pompieri nel eh, villaggio. Vabbè, tralasciamo. La Vediamo se in questa cassa. È strano che ci sia questa cassa. Vediamo. Blocco di smeraldo. Uh. Ah, le frecce, aiuto! Due frecce, via! Allora, ritorno da Luigi a. a dirgli il blocco di smeraldo. Luigi! Che Buongiorno! Buongiorno! No. Allora, ho trovato il blocco di smeraldo. Qua è la caverna di là c'era una cassa. Hai già parlato con Germastro? Mi sembra di sì, giusto? No. Forse questo, no. questo qua è. Quello huh. Il villagero che ogni tanto viene a casa. Ah no, no, non ci ho parlato proprio Ok, di qua c'è Misramia L'arte e le pozioni non è per tutti, vabbè, sta lavorando alle sue pozioni Qua c'è Mariuzzo Allora, la caverna di qua, vediamo se c'è qualcuno Non sembra esserci nessuno Allora Luigi, dato che siamo in parità, cerchiamo in un po' in compagnia Così poi magari ritorniamo a sfidarci al prossimo che trova un oggetto però il problema è da dove partiamo a cercare Dobbiamo cercare Allora, nelle case sopra le montagne Io ho visto che c'era eh, la, li la libreria di là Però non, eh, non c'era la bibliotecaria Quindi ho evitato di entrare A controllare Perché poteva dar fastidio Andiamo a vedere il core qua Certo che Luigi c'è da pensare come è cambiato eh, una volta che si è spento il core Cioè, se è proprio inattivo ormai Ok, allora, di qua c'è il contadino, dopo ci passiamo magari Dalla libreria io ci sono già passato E ho visto che era in vacanza eh, sarcofegidra, però Ok, vediamo qua se c'è qualcosa Barile, un barile vuoto Magari provo a cercare da Fernando, là sopra. Che magari ci può dire qualcosa riguardo agli oggetti. Magari ho visto qualcosa. Buongiorno. Ah, Boncesimo c'è a casa. Buongiorno. Vai via. Non vedi che sto lavando i piatti? Sono l'unico qui che lavora. Il mio conquilino non fa mai nulla. Ok, chiedo scusa. Ho solo controllato nella, nella casa. Arrivederci. Ok, quindi qua non c'era niente Come prevedibile Vado a vedere dal contadino Speriamo che là ci sia qualcosa Ok, non è nulla, quindi L'acqua... Oh! Ho trovato il libro delle magie di Tiki! Si trovava nel, nel, nei barili di Filiberto. Cioè, mi scusi, Filiberto, che ho spiato nei tuoi barili, però... Vedo se... Allora, qua nella caverna, qua sotto, non c'è nulla. Ok, quindi è vuota, come... Uh, c'è un passaggio! Cos'è? Acqua? Eh, che è questa caverna? Aiuto. Uh! L'ho trovato Luigi, mi spiace. Luigi, dove sei? Eccomi. L'ho trovato! Aiuto! Scusa, dove era? Era... Hai presente la caverna là sotto? E c'era un passaggio che non avevo mai visto. E C'era lo stick dentro. 3 a 1 Luigi. Intanto Luigi andiamo a nascondere immediatamente gli oggetti di T. Metti l'arco dentro il comodino. Io metto il libro e lo stick. Mentre il blocco di smeraldo lo dobbiamo riconsegnare a Gianfronchia dentro la sua cassa degli acquisti. Ok, perfetto. Quindi... Detto questo, crediamo di aver detto tutto E detto questo, vi saluto E vi salutiamo Ciao